No, no, no, davano, non davanti, non davanti, non davanti, non davanti, non davanti, non davanti, ricordo davanti, no? sì. al liceo. Piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano. Presidente, mi scusi, mi scusi, Presidente. Mi scusi piano, Piano, davanti, non davanti, non davanti, non nel non davanti, non nel certo non davanti, Ritorno a scuola oggi. 36 anni fa che cosa succedeva rispetto ad oggi, eh Non mi faccio fare i conti. No? <ride> eh, Studiavo, ho studiato tanto, ovviamente, ho costruito un percorso e se oggi sono quello che sono è anche perché per effetto degli studi. Si sente a casa. E sacrifici a scuola. E eh, mi sento a casa, adesso poi ve lo dirò meglio alla fine dell'incontro. Presidente, ci scapitanata! la sua fiducia. Piano, piano. Piano. Guardi, non alimentate polemiche sterili. Mi sembra che invece stiamo lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare, siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non, non raccogliete false notizie, false dichiarazioni. Si andrà ad una conta, conta in Consiglio dei Ministri, Presidente. Ma nessuna conta, nessuna conta, non credo proprio. E Comunque il caso Siri non è il caso all'ordine del giorno. Il caso Siri è stato il caso, voi non siete aggiornati, il caso Siri è stato il caso all'ordine del giorno di venerdì. Ci ritornerà ora al prossimo Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno adesso c'è altro. Ieri sono stato una giornata di lavoro a Palazzo Chigi, sono stati gli stati generali a Firenze, ho parlato con Assisi a telefono un lungo colloquio come sapete c'è una rogatoria da perorare oltre che un aggiornamento sulla situazione libica oggi si parla di scuola, nel pomeriggio di si sistema bancario, c'è tanto da fare il contratto di sviluppo di Capitanata si chiuderà nei prossimi giorni? ci stiamo lavorando assolutamente abbiamo avuto già due incontri oltre a quelli già preliminari che abbiamo avuto qui sul territorio, abbiamo avuto due incontri a Palazzo Chigi, ce ne sarà un terzo stiamo esaminando tutte le proposte quanti soldi eh? ci sono? E lo saprete alla fine. La tenuta del governo, Presidente. L'ho già risposto. Stiamo lavorando. Noi siamo qui per lavorare per i cittadini. Quindi è chiaro che siamo, abbiamo un programma di lavoro che ci impegnerà per tutta la legislatura. Grazie, Presidente. Grazie. A voi, a voi. Possiamo andare a montare, signori. Grazie. Grazie, grazie.